Allora, procediamo con Davide Sormani, Regione Emilia-Romagna, Agenzia Sicurezza del Territorio e Protezione Civile, Servizio Aria Romagna, collega di Fausto Pardolesi, progetto generale dei torrenti Marano e Melo, un approccio di riqualificazione a scala di asta fluviale. Buongiorno a tutti, ciao a tutti anche, perché molti ci conosciamo, se parte... <coughs> Prima la volevo fare una piccola nota sentimentale, nel senso che siamo collego con, con Fausto Pardolesi e abbiamo fatto 17 anni insieme, nel senso di, di, di, di lavoro insieme, nel Forlivese. E lui è più pratico, io sono più teorico, quindi siamo un po' compensati su questo punto di vista. Intanto qui c'ho tempo perché ancora non parlo. E, Di ah, non so. <ride> e, dopo questi 17 anni, sono da tre anni sono a Rimini e, e mi sono trovato un po' un impatto abbastanza, con, abbastanza traumatizzato perché dopo a Rimini chiaramente la riminizzazione l'ausa asfaltato il ventena asfaltato e le piste de ciclabili del Marecchia che lo stringono e la diga del Conca che è proprio una cosa beh, lasciamo perdere e di conseguenza eh, mi sono detto incominciamo con le cose più semplici ecco, non, non, cerchiamo di non risolvere queste cose che sono ancora ab abbastanza complicate da, da, da, da risolvere e cominciamo dal Marano e dal Melo che sono due piccoli torrenti Vicino, allora, andiamo se cioè, riusciamo ad andare. Sì, era, era eh? un giga, per esempio. Ah, vieni. Eh. Eh, per andare avanti, come ha messo? Non eh. è Il mouse non va. Vieni, bravo. Eh. Sta anche compiuto. Eh, non... Stai e inizi a raccontare, eh, poi. Facciato tu inizia a raccontare. L'assistente. Il terzo tentativo verrai stromato. Ah, no, non so. ho no, aperto quella senza video, ma adesso non ti faccio partire la presentazione. Dove siamo qua? Dove siamo? Dov'è? è il posto? Eccione. Eh. Così. Non allora è così? No, dai. Da. Eccola, oh, eh. oh, ecco, Cominciamo con un po' di, filo di filosofia. Nel senso, ecco, mi ho preparato un discorso di adesso. Comunque, eh, vi volevo leggere queste due o tre frasi perché sono state un po' da, is da ispiratrici. Della, anche della pubblicazione che abbiamo realizzato che avete, questa ve la leggo di Galileo Galilei non desiderate che la natura si accomodi a quello che parrebbe disposto e ordinato a noi ma conviene che noi accomodiamo l'interesse nostro a quello che ella ha fatto sicuri tale essere l'ottimo e non l'altro eh, poi... Okay. poi dopo ci abbiamo Gandhi ci abbiamo, abbiamo Martin Luther King eh, vi, vi confesso che dopo la, la presentazione di Mercalli volevo andare a casa nel senso che cosa stiamo a fare qui non lo so però eh, ripensando anche a questi personaggi mi sono detto un sogno se è possibile in qualche modo si, eh, bisogna portarlo avanti e eh, per noi la qualificazione fluviale è un piccolo sogno che vediamo passo passo che, che va, va avanti. Andiamo al Marano, Marano Melo, siamo al sud dell'Emilia Romagna, siamo in terrone dell'Emilia Romagna, e sono due piccoli bacini, 60 km2 e 47 km2, però è importante secondo me cominciare proprio dai piccoli, perché sono quelli che più sono... Eh, siamo, confluiscono entrambi nell'abitato di Riccione. Molte piene storiche, l'ultima 5-6 febbraio 2016, questo è il nuvolone nero del 24 giugno 2013 che ha fatto 120 mm mi sembra in un'ora, una roba paurosa. Proprio per questo i piccoli bacini sono quelli più sollecitati. Un accenno sulla pianificazione. Eh, dal PAI siamo passati al PGRA quindi da, da un concetto di pericolosità siamo passati a un concetto di, di rischio eh, e i nostri corsi d'acqua magari meno sono piuttosto colorati ecco, diciamo, ba basta quello e, mh, quindi eh, da questa macchia di colore ci è venuto un po' in mente di, di introdurre nel piano nazionale quanto rischio idrogeologico eh, un questo progetto generale con, eh, di, suddiviso in quattro lotti funzionali, due sul Marano e due sul, e due sul Melo, per un totale di 3.300.000 euro che secondo me, a mio parere, per sistemare, tra virgolette, uh, entrambi i corsi d'acqua è veramente poco. Essendo in giro idraulico, mi tocca dirvi, mi per un minuto sugli studi idraulici, nel senso che c'erano studi idraulici precedenti dell'autorato di vaccino, poi abbiamo fatto una, una tesi di laurea e approfondito tutta una serie di, di, di zone con modelli idraulici e interessante è un po' il discorso questi sono poi i risultati è il discorso della, del come ogni tipologia di modello che tu utilizzi che possono essere sia a livello di monodimensionale che bidimensionale eh, vi possono essere dei risultati diversi per quanto riguarda la laminazione delle, de, delle acque. Adesso c'è una seconda tesi di laurea che stiamo affrontando con eh, l'ingegnere Castellarin, professor Castellarin dell'Università di Bologna, eh, con un modello bidimensionale per vedere un po' la differenza rispetto a quelli monodimensionali o quasi monodimensionali. Eh, questa, qui, appunto, questa seconda tesi fa riferimento all'IDAR 2008 ma la cosa interessante che si, si vorrebbe vedere è proprio il discorso del, dell'influenza di tante piccole aree di laminazione, di espansione naturale eh, su, sull'effetto finale dell'onda di piena e sui picchi di piena a valle dove abbiamo la città di, di Riccione questi sono i punti critici di entrambi i corsi d'acqua vi volevo far vedere una comparazione col fiume Marecchia, Marecchia che sarà l'argomento del prossimo convegno, fa tre anni perché ce n'è di ogni, Il, in azzurro è, è l'alveo attuale. Il Marano non ha subito nel tempo, queste sono cartine del 1954, delle grandissime trasformazioni dal punto di vista della, della morfologica dell'alveo però eh, è sempre interessante capirla, la, la storia. Questa qui sempre in comparazione nell'abitato di, di Ospedaletto, con due zone che sono particolarmente spostate e arginate. Il progetto generale sono 10 lotti, 6 nel, eh, nel Marano e 4 nel Melo. Vediamo un po' le tematiche dei vari progetti del, principali, che la cosa principale è sicuramente quella di eliminare gli argini o arginelli, argini, sono argini, è una parola grossa, nel senso che ci sono argini rilevati, arginali, dune o diciamo così, eh, di un metro, un metro e mezzo, due metri, costruiti nel tempo o, da, o risultanti da arature o da questioni varie. L'idea è quella di allargare, eliminare gli argini, un po' come abbiamo fatto sul pisciatello ad esempio a Cesena, e far sì che le zone siano esondabili in maniera naturale e poi possa le piene rientrare con, con calma e quindi in giallo sono gli argini esistenti e in rosso quelli da fare solo per proteggere gli abitati, le case sparse quest'altra zona, sempre argini esistenti e, e questo è gli arginelli solo da o, o dune o quel punto, sono lontani quindi anche Proprio una robina da poco, insomma, eh, per proteggere le, gli abitati. Questa è un'altra zona, sempre, con gli argini, e qui non, non c'è da fare niente, in pratica, c'è da solo togliere gli argini. Seconda cosa è la... Due minuti, ripresa a po' eh, riandare a prendere il demanio, perché ad esempio in giallo qui è indicato il demanio idrico, mentre il fiume è tutto spostato da un'altra parte. Ci sono diversi casi che a Monte di a Marano che sono così e Quindi sarebbe interessante, anche in questo caso qua, andare a riprendersi delle aree che sono attualmente demaniali ma che il fiume è tutto è spostato tutto da, da un'altra parte. Ci sono delle isolette, questa è in rosso, questa è un'isola in mezzo che è privata, ma che secondo me è, è demanio, nel senso che il fiume l'ha lasciata. Eh, Opera oh, di ingegneria ci sono previste, cioè in ingegneria naturalistica sono dei punti critici particolari sul Marano e sul, sul Melo. E interessante il discorso della, delle piste ciclabili perché forte è la richiesta e questa è un'altra tesi ulteriore che seguiva perfettamente l'andamento dell'alveo, dell cioè proprio attaccato alla, al percorso de, di fondo dell'alveo, abbiamo detto che questo non ci sembra proprio il caso. Il Comune di Riccione si è convinto e abbiamo proposto noi un'idea alternativa di piste ciclabili cercando di stare lontani dal fiume o attraversarlo in qualche punto se, se serve. E una piccola area di equilibrio ecologico, non ci sono grandi cicli ZAPS in, in questi corsi d'acqua. Eh, Un'altra cosa interessante è il discorso delle aree di fisodecorazione, cioè di aree alle confluenze con, con i scoli secondari, come abbiamo fatto su, a Forlicolo, io con di Cassano, ci sono diversi scoli secondari che sarebbe da eh, creare delle varici, creare delle zone e c'è anche lo spazio demaniale per farlo, quindi questi sono sicuramente interessanti. Queste Devo... sono le varie tipologie di possibili aree di frito di in base al tipo di, di, di inquinante o, o quello che si vuole ottenere. Devo chiederti di chiudere gentilmente. Andiamo, ripristino il fascio tampone. No, ma adesso... Fini... <ride> sì, ma avete fregato un, due minuti con questi. Costi... Allora, eh, niente, le azioni, oltre a queste che abbiamo visto adesso. Possono essere delocalizzazioni, ulteriori studi idraulici, buone pratiche agricole nelle parti di laterali, gestione dei calanchi perché abbiamo San Marino che è gran parte del bacino del Marano e ci sono diverse zone calanchive, gestione e concessione del demagno e cessione dei terreni privati, manutenzione e vegetazione in alveo, azioni e gestione aree boscate, istituzione nuovi SICS ZPS qui non c'è scritto male, SPS, partecipazione stakeholder e provare anche sul Manano e Melo a fare un mini contratto di fiume un po' come è stato fatto sul, sul Marecchia. Per concludere, per concludere beh, un po' di foto, le, le, le saltiamo, io volevo, allora, ecco, in pratica, dal sacro, nel senso di, di questi i tre... Mentore che ci, ci, ci hanno aiutato. Andiamo al profano con Niccolo Fabi, che diceva: Mi basterebbe essere padre di una buona idea, speriamo che questa lo sia. Grazie. Conosco due o tre persone in questa sala che con Nicolo Fabi potrebbero svenire. È se il se video e con tutta la musichetta. Allora, purtroppo, eh siccome siamo veramente molto lunghi con i tempi, dobbiamo chiudere qui e invito chi fosse interessato a porre dei quesiti a Davide magari di sfruttare la, la pausa caffè. E devo chiedervi uno sforzo, dobbiamo cercare di recuperare qualche minuto per cui non faremo 30 minuti di pausa caffè ma ne faremo 20 e quindi l'idea è di riprendere i lavori alle 17.20. Grazie.